Say, I'm going dovere verso Milena Pedrata di declamare un amore eterno. La poesia dedicata a, a zia Bettina, la fidanzata di Caruso. Preferisco quindi preferisco lei. Possiamo di lei. Eh, vabbè, pure pure pure pure pure pure pure pure pure pure pure pure pure pure pure pure pure pure che mi pure pure pure eh, dillo tu un po' di biografia, sono un'attrice ah, sì, internazionale. Eh. Lizetta allora, Pedraglia sì. è un'artista internazionale, io sì. faccio sempre le mie opere, tante comunque con Marlene Monroe che è stato pubblicato eh, con Mario Fratti, a, eh, di New York, a New York forme, una, una grande galleria d'arte internazionale, però io preferisco Milena, quindi è una grande artista internazionale, ci sarà anche sul libro che sto facendo, tutti i libri, tutto ciò che faccio, eh, ci sta sempre Milena, perché vado sempre vicino, anche se a volte perdo pure qualcosa, come prima che mi sono dimenticata, non è perché non l'ho dimenticata Milena, perché mi è sfuggita, ecco. Eh. Poi ci che sono altre editrici. Sono, eh, cioè io devo ringrazio, ragazzi, infatti l'ho detto, ho ringraziato le editrici. Però io uh, vi dico, prima voglio sentire Milena, dopo okay. no, no, sento uh, Lucia, perché Lucia è impegnata, uh, non voglio non mi dimentico. Mm. Eccomi. Va bene, allora questo è un quadro oh, che via. ha vinto il primo premio internazionale 8 milioni a Ischia. Anno 2000, no, 2019 questo, e quadro di Zia Bettina. Voi mi dite chi è questa Zia Bettina? È la mia zia, da parte di Panetti, di, della famiglia di mia madre che erano inglesi e che hanno fondato oh, delle industrie importanti a Napoli: acciaierie, eh, armstrong, ecco, e hanno dato lavoro a tanta gente. Allora, questa Zia Bettina eh, abitava nella, nella famiglia Panetti. E si trovava a Napoli. I panetti stavano in Armstrong. Io, il mio bisnonno Riccardo ehm, aveva ospitato, ospitato, insomma, aveva aiutato la famiglia di Caruso a Napoli perché non, erano, non stavano bene Caruso. La mamma lavava i panni, allora non c'erano le lavatrici, lavava i panni nella nostra casa, servizi e si portava questo peccolino appresso Caruso, il carusiello lo chiamavamo Caruso, se lo portava appresso ed ha conosciuto Zia Bettina, era la stessa età, Zia Bettina era la figlia del mio bisnonno Riccardo, la mia bisnonna è Maddalena Liberti, parente pure di una grande attrice Liberti, via eh, Rosa Liberti una grande cantante che poi si trasferì a New York, allora questi si innamorarono da bambini proprio piccolissimi Caruso e Zia Bettina. Però la storia ne parla poco, perché ne parla poco? Perché la storia purtroppo non è come adesso che sul web, subito le notizie e tutto quanto, no? Però in alcuni film eh, hanno, hanno messo questa zia Bettina. Caruso proprio ha fatto un film a New York dove viene nominata Bettina che poi non l'ha seguito a New York. Perché non è andata? Perché allora, si dovevano fare le, le fuitine ad andare via, così, ma la famiglia non, la, non si permetteva sta cosa, le famiglie verbeni, no? E quindi lui partì da New York col, bas, col bastimento, cioè con questo grande piroscafo come si partivano prima, e lei rimase a Napoli, però l'ha sempre aspettato il ritorno di Caruso perché le cantava le serenate sotto al balcone, suo, cantava delle serenate meravigliose che mia zia a sua volta cantava a me prima ad di addormentarmi, perciò poi ho voluto fare questo revival, ricordare questa zia mia, con questo ritratto bellissimo che ha vinto il primo premio. Ora vi dico la, po la poesia che Amore oltre la morte, per mia zia Bettina e per Caruso. I tuoi occhi color del mare, fissatevi questi occhi perché sono proprio color del mare, perché, perché Dalla quando va a Sorrento scrive Caruso la canzone di Dalla ispirata a mia zia, perché a sorrento gli raccontarono questa storia di questa ragazza bellissima che era venuta a capezzale suo prima di morire e hanno raccontato delle storie bellissime di questa gente e quindi Dalla ha scritto quella canzone bellissima mondiale, una canzone meravigliosa no? che tutti conosciamo però non sapevate chi era sta pettina viene nominata nella canzone eh? ve la ricordate la canzone di Dalla? No. Viene nominata sta ragazza dagli occhi di mare, che è con questo veloce, perché non è partita. Allora, i tuoi occhi color del mare, alla ricerca dell'amore perduto, che era Caruso, l'amore perduto, no? Tu ancora guardi lontano, la fanciulla sempre, no? Oltre l'oceano, fissando punti di luce, che irradiano il tuo viso, immortalato in momenti eterni, vissuti di dolce incanto. Con la persona tanto amata, il tuo caruso, passioni di un amore carico di energie, figli ardenti, vedete questi figli ardenti, questi fili ardenti solcano il tuo volto, come capelli orditi da trame aggrovigliate di rosso ardente, come fuoco che ti brucia dentro, che ricama la tua vita, di dolci soavi momenti. Rimembrando i fugaci attimi d'amore che aveva avuto con, con il suo marito quando era giovane, ma è pure la tua beltà che, come angelo, guarda attraverso onde oh, le onde, le vedete? Guarda attraverso onde e sente quell'anelito sospiro, quell'anelito sospiro di lui che tanto hai sognato e rivissuto dentro di te. Una polvere azzurra, guardatelo, come ali di farfalla che fa questa vola? Fa volare la tua anima, i mondi meravigliosi, ma mai ritrovati, perché poi Canus è morta, è giovane, non 40 era, anni. e quindi lei l'ha perso, adesso sei immortalata su questa tela ed sapori le dolcezze dell'amore. che sarebbe Ciociara. la nostra Sofia Loren nella sociara che l'ha girato pure qua la sociara a fondi, a Sermoneta, ecco. E quindi la, io l'ho fatto perché io l'ho conosciuta da bambina, la Sofia Loren, perché io sono di Pozzuoli e mia madre era una grande di Pozzuoli, aveva una scuola di teatro, umanum dove Sofia venne a studiare nella scuola di mamma e, e le fece fare Proprio il, il concorso di Bella Flegrea, prima di arrivare a Roma ha fatto un concorso a Pozzuoli, Bella Flegrea, dove ha vinto e mia madre l'ha educata, l'ha vestita, tutto perché erano proprio poveri. Erano po proprio poveri, poveri, poveri, infatti mi raccontano che lei aveva una camiciola talmente che si era consumata, mi racconta una mia amica che abitava a Pozzuoli. Scendeva dai gradoni di Pozzuoli con questa camicia così sottile, era bella, però era una camicia consumata perché era povera, non ce l'aveva altra. Quindi è una cosa che mi racconto nuova, perché non lo sanno. E quindi Sofia mi è rimasta nel cuore, eh, Sofia Loren, mi è rimasta, poi ha la cefara, e quella pure la Sciucciara, quella lì, poi c'è il ritratto di Sofia, se vedete là, il ritratto di Sofia Loren, e poi c'è Sofia sul terrazzo di Pozzoli, quello è il terrazzo di Pozzoli se lo volete vedere, quello là, sta sul terrazzino di Pozzoli che affaccia sull'anfiteatro Plante, era una là con, con le case a rete, e questa Sofia ai Iopro, faccia Sofia per la serie, non sono tutti qua, ho fatto una serie di Sofia a Volga, sì. che poi l'ho fatta anche sugli abiti, che hanno sfilato a mio orte, questi apiti di sopia a Volga. Va bene, io penso che può bastare. Ah no, questa, il di... questa è sempre la zia Bettina che ricorda e che sogna di sposarsi. Lui sogna rivalmare, di sposarsi, rivalmare vicino cavo, vicino porzuoli e quindi questo amore che non ha mai potuto vivere pienamente lei non si è più sposata e aveva la fotografia di, di questo grande tenore sul comodino fino alla morte, ah, morte. Ah, questo amore è oltre la morte, la morte. È la amore oltre morte. Morte. Morte. morte dobbiamo girare il film stiamo no, facendo no, la scelta perché è una storia che nessuno non sa ne bene, eh, lo, lo sa so. so. di questo non poteva essere